un'aula e devo parlare per due o più ore. Due, due. Era, era tanto tempo che dovevo entrare in un'aula di università, ormai quasi cinque anni, sono stato strappato dai manchi di scuola, pronto, ti abbiamo preso un provino passato e quindi è iniziata tutta una trappina incredibile. Sono un giovane sicuramente che è molto vicino al cambiamento. È sempre stata una parola che mi ha affascinato. E voi parlavate di, come, di cambiamento un po' in negativo quasi. Invece secondo me il cambiamento è sempre comunque positivo. Cioè che sia buono o cattivo comunque è sempre positivo. Eh, sto tremando. No ma sopra cioè, un parco e non sentire una, un, un click che parte o one, two, three, four. Eh, eh, no, è 1,2,3,4 no. nessuno no. ti dà un po' il tempo no? devi cercare anche il tempo nel, nel, nel, nel parlare quindi che stavate dicendo? Stavamo dicendo che non è vero <ride> che è negativo anzi Ah no, non è infatti, cioè, è, è, eh, è, eh, positivissimo cioè per me cioè, io ho sempre adottato questo ma sia per la mia vita privata che per la vita diciamo, artistica che faccio da, da, da, da, da, da pochi anni, cioè, non tanti ma pochissimi, perché sono cinque anni e rispetto a una vita sono veramente pochi. Ci abbiamo messo, come Andrea sa bene, quasi due anni per scrivere questo nuovo album e per creare un modo diverso di, di, di, di far uscire un nuovo progetto. Quindi, ci abbiamo messo un bel pollo dove erano, tipo lì, a dire quindi il suo disco allora. esce o no, allora esce o no, eh, speriamo eh, prima o poi uscirà il suo disco, <ride> sì. eh, No, no, no l'abbiamo chiamato bene, è veramente un progetto... È bello, bello, realtà, questo bello, ma poi, un giorno sei venuto e mi hai detto, senti ma io ci avrei un'idea, è quale? Eh. io, cioè non posso essere costretto troppo dentro una gabbia che te un po' temporanea perché c'è un sacco di cose da dire, no? Sì. Per cui sono andata fuori questa idea di quasi dividere, in, anzi quasi, dividere in due parti, no, questo progetto. <ride> Ma infatti il titolo... È e quindi ho detto, fai quello che vuoi, <ride> Devo dire che di solito noi eh, che siamo sotto casa di scolamica siamo sempre un po', un po' contro la nostra casa di scolamica perché non ci permettono del tutto, di esprimere via discorrenze, sempre le solite storie, devo dire che in questo caso e eh, in tutti gli anni che poi sono passati eh, con un presidente come Andrea e con tutta la crew, Sony, che mi ha supportato, siamo riusciti a fare delle, delle belle cose siamo riusciti comunque a realizzare le idee che avevamo e in questo progetto parte è nuovo, credo il titolo di questa giornata sia poi quello più giusto che è poi dal disco alla playlist, ovviamente il disco dobbiamo comunque farlo perché siamo in una fase di transizione, quindi ancora non siamo del tutto sulla, sulla tecnologia o passati a una digitalizzazione del mondo, del, del, dell'universo, dell'ignoto del, del, del, del, del e di tutto, quindi dovremmo fare ovviamente una una cosa un po' a mezzo, però stiamo facendo questo, questo passaggio qua. Ho cercato semplicemente di trovare, abbiamo cercato con il mio team di cercare un modo per eh, far sì che questo avvenga più rapidamente no? e che noi avessimo a disposizione un, non un disco ma come una playlist aperta, no? come se si aprisse un piccolo mondo e, e tu potessi mettere dentro qualsiasi cosa, diciamo, e, e che sia tutto in continuo e costante eh, cambiamento, comunque che tutto sia um, modificabile. Ma quindi è un po' anche un work in progress? Assolutamente sì. Il <ride> problema è che è talmente tanto work in progress che non ho ancora il disco. <ride> anche il primo, praticamente. Stiamo ultimando delle cose, perché poi ovviamente io ripeto sempre, cioè, non credo molto nei segni, però mi hanno sempre detto che il Capricorno è un, è un segno molto pignolo, eh, eh, è deconscio, dicono. E quindi un po' un perfezionista. Quindi io tendo sempre a rientrare in studio e a stare continuamente in studio dalla mattina alla sera cambiando ogni minima cosa di, di arrangiamento e tutto. Ieri quando ci siamo visti. Eh. Eh, il mio amico eh, Fede è <ride> entrato in studio e ovviamente ha detto è rimasto un po' tipo ah, ma questo è tutto un processo perché stavamo ovviamente eh, missando di un pezzo, credo e quindi c'erano tutte queste fasi tipo evolutive di un pezzo e lui è rimasto, è rimasto un po' che... <ride> E ovviamente dietro un disco si lavora ogni giorno e sicuramente ci sono dei passaggi che molte persone che ovviamente non sono dentro eh, non conoscono. È una gran rottura di no. È una cosa veramente molto bella, cioè nel senso lavorare in studio e lavorare suono per suono, traccia per traccia. Siamo riusciti quest'anno, ho fatto il record, credo quest'anno con il singolo Pai Maria. Eh, lo ascolteremo se ne va. C'ho ancora una sorpresa, okay. no? Quindi siamo, sono arrivato al record delle tracce possibili in un pezzo, e sono 152 solamente in un pezzo, e in Barriero. E quindi, per missarlo, colgo l'occasione per salutare il mio produttore che è Michele Canova e eh, il fonico che è Timonisferro. Io volevo stare praticamente in studio, con me, con la frusta dietro a cambiare ogni minima traccia, a sentire ogni minima traccia alza questo, un po' di passi, un po' di su, no? Perché questo non va bene tutto. Ma eravamo qui per parlare di altre cose. <ride> no, anche perché quando parlavo no. della musica è lavoro, no? Il nostro lavoro, nel tuo caso, a un certo punto sarà anche quello di tirarti fuori dallo studio. Perché? Cioè, quel signore là, che si chiama Mico Cibelli, là in fondo, che tu sai bene chi è, <ride> che è, diciamo, il nostro direttore artistico che ha, diciamo, curato il progetto di Marco. Giustamente, come tutti gli artisti, eh, quando fanno un disco è come... fanno un figlio, no? una, cosa, una gestazione anche molto dolorosa per certi versi. Però è chiaro che a un certo punto bisogna mettere un punto, altrimenti diventa troppo working progress, allora diventa solo un gran casino. Eh, per cui... Siamo a un punto, direi, lì, no? Cioè, no, ma io con giusto... questa scusa, <ride> ovviamente, con la scusa del disco aperto, posso stare in studio, sul palco, non sul palco, eh, ecco. girando, no, però no, sempre è in studio. No, no sì, ma è, ma è bellissimo, cioè nel senso è... puoi cambiare le cose veramente all'ultimo momento. Oh. E questo ovviamente, per certi versi, è una cosa anche negativa per tutti quelli che ovviamente devono... Eh, consegnare un qualcosa di, di concreto eh? però per me è ovviamente un gara, no però dicevo tu in tutto questo però eh, dai anche un occhio e un orecchio a quello che eh, ti, ti arriva da, dal tuo pubblico cioè, alle, noi prima vedevamo questo frammento un minuto di immagini da Keep the Secret dove tu comunque hai voluto avere proprio un riscontro diretto eh, da, un, eh, da una parte del tuo pubblico anche in maniera molto curiosa, no? Direi, cioè, per capire un po' com'era il, eh, il riscontro, come, come hanno reagito Ma io devo dire sembro molte, volte dico, molte persone dicono che no, è molto sicuro di sé, eh, rimane anche un po' antipatico e magari un po' lo, lo sono anche però ehm, mm. quando presenti un nuovo progetto, poi dopo tutto questo tempo, comunque il, il vecchio disco, il vecchio progetto eh, è finito poco tempo fa mm -hmm. e questo nuovo progetto era già iniziato a fine di Sanremo 2012. 13. 15, 15. 13. Che dai. <ride> dai. Dai. Dai. Dai. dai, Vabbè, diciamo non sono proprio con le date, chiuso il studio, eh? non mi ricordo neanche che giorno oggi, però dico ovviamente hai sempre eh, paura, angoscia cioè devi presentare una cosa nuova e magari devi presentare anche un minimo di cambiamento no? un cambiamento eh, io ho paura uh, e credo che sia anche, anche un po' normale Cercavo la forza, ovviamente, delle persone che hanno permesso in questi cinque anni che io facessi eh, quello che volevo, cioè nel, nel senso che io mettessi in pratica le mie idee, no? Quindi abbiamo sempre parlato di condivisione e quindi questo cambiamento, ovviamente, dovevo condividerlo con le persone che hanno permesso tutto questo. Eh, hanno sentito loro prima il singolo che le, le, gli addetti ai lavori, anche perché, ovviamente. Eh, non che me ne voglia Andrea Lafranchi che era, era qui dietro e Corriere, tutti che ci permettono ovviamente di uscire anche loro nel cambiamento, ma poi i giornali forse, boh, chi li leggerà più li, li leggiamo solamente sul tablet, quindi, quindi anche lì c'è il cambiamento, tutta la società sta cambiando, figata, ciao. E, no? Eh, per chiudere, eh. Dai. No, questo... no, però, però dico, hanno sentito eh, prima eh, le persone che acquistano musica che gli addetti ai lavori. E quindi questa cosa era un buon modo per condividere eh, questo cambiamento, forse per, per levarmi un po' di angoscia e per sentire ovviamente le critiche o meno del, del, del nuovo lavoro. E com'è andata? Eh, Male. Sì. No, è, andata, è andata molto bene anche perché veramente eh, si sono fatte anche eh, due sole, no? però anche delle critiche costruttive anche eh? cioè, nel senso spiegato punto per punto traccia per traccia nota per nota eh, sono delle persone molto culte molto, eh? molto... molto preparate, preparate molto poste hanno avuto ma anche un laccio ieri ho fatto un mensaggio di filologia più che va bene ma dimmi un po' anche l'app no, la prossima volta che ci troveremo sarà per ecco per un esame no No, no per tu no. secondo me ad esame diventi cattivo è certo è certo che poi ad esame buono buono il tuo figo giovane tutto ma ieri, poi ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri. Ieri. ma poi è quello sì, che, che, sì. che stai guardando qui dietro? le allora, luci no, e no. eh, voglio dire ma senti un po' anche in tutto questo con il tuo rapporto con, eh, con, i, con, i, con, i, con il tuo pubblico con i tuoi fan eh, forse anche l'app ha un po' questo allora questo, la verità di questa app. Vimela. Non ci mancava niente, cioè stavamo facendo di tutto, quindi facciamo anche l'acqua La verità di questa app è che io, ovviamente, essendo un po' un 50 e 50, perché ovviamente sono nato nell'88, e, e quindi piena ascesa della tecnologia, no? Pensavano a venire fuori i primi computer intelligenti, perché quelli di prima non lo erano. O comunque l'uso degli smartphone e via discorrendo e, e io ovviamente rimango sempre un po', un, un po' pro e un po' contro ovviamente pro social network e tutto quello che è perché per la comunicazione sono più veloci è possibile condividere con le persone che ti seguono tantissime cose a velocità incredibile basta un click e tu veramente puoi mandare un messaggio a tutte le persone che ti seguono, e qui ci siamo, è bellissimo ovviamente sono anche uno che, che tiene molto ai rapporti eh, uomo a uomo comunque cioè, trovandomi davanti delle persone, degli occhi, delle eh, anime delle... e quindi abbiamo creato quest'app perché mi rendesse più facile il controllare anche i il social network, perché lotando tu, tu praticamente hai tutti i social che si uniscono senza fare entra su Instagram, esci da Instagram, entra su Facebook, esci da Facebook, entra su Twitter, esci da Twitter che pizze. Dico, troviamo una cosa per, per, per accorparli tutti e per accorpare poi tutte le notizie tutte le eh, novità che c'erano. No? E, e' anche un modo per, per controllare, per tenere sotto controllo un fan club che piano piano sta diventando molto. Oh, yeah. <ride> <ride> <ride> uh, un fan club che piano piano cresce sempre, sempre, sempre di più. E quindi uh, era uh, un modo diverso per. Uh, um, come si dice? Megliere la parola calabiare ma i cani. No, Avete visto, no, no, stai... no? Sì, cioè, lavando comunque gratis si sì, raccoglie eh, tante informazioni e persone e eh, ovviamente per non fare la solita boh, iscriviti a fai testeramento. paga 300 euro all'anno, sì. no? Vai su <ride> uh, Apple Store o carichi l'applicazione gratuitamente, è come se tu avessi un tesseramento per, per il mio il gratuito. Che bravo! Perché, tutto quello che guarda la musica si può anche non pagare, cioè in questo caso ovviamente. L'unica cosa che si deve pagare secondo me è la musica. Perché ovviamente uno entra in un museo e paga ovviamente un biglietto, eh, adesso siamo ancora più facilitati perché abbiamo, abbiamo delle piattaforme come Spotify o come iTunes che ci permettono di acquistare musica eh, a un prezzo molto ridotto.